Benvenuti al canale e benvenuti a una nuova gara Siamo a, a Montpanorama Gareggiamo con una Porsche Roof 12 cilindri 490 cavalli Il circuito è uno dei più insidiosi di tutto il campionato non siamo riusciti ad ottenere una qualifica un tempo valido in quanto ho fatto alcuni off track e mi hanno annullato il tempo il tempo che comunque non era così male saremmo voluti partire in settima posizione ma considerato tutte le altre gare ho cercato di completare, che è sempre a pochi giri dalla firme, li ho terminati sbattendo sui muri, mi va bene così, sarà una gara sulla difensiva, cercando di appunto non distruggere la macchina prima dei 30 minuti di, eh, di gara. Un panorama, circuito molto insidioso. mancano pochi secondi al via spero di fare una buona partenza 7 secondi al via ok Green Non sono partito per niente bene Cerco di tenere la posizione e Per un pelo Ok comunque è riuscito più veloce recuperata qualche posizione tra un poco inizia la salita della montagna e iniziano i muri e inizia lo show speriamo che nessuno si appunto si instabili in un muro come quello Adam, lo vedo un po' poco, poco convinto nelle traiettorie, infatti in quella curva se, frena vuol dire che, se freni vuol dire che hai proprio preso una traiettoria sbagliata. Ora, fra un poco inizia la spettacolare discesa. Oh, sbattuto pare volte nel muro, il signor Adam. Sto rallentando di proposito perché nel caso tipo finisse in destra coda faremmo la stessa cosa anche noi adesso si sì, lungo il entriamo in scia va la, la, la macchina distrutta ah lungo parallelo uff mi ha toccato mi ha toccato non so come ma è riuscito a tenerla. Grazie di avermi fatto uscire fuori strada. Ripeto, corsa di 30 minuti. Non si vince il primo giro. Quindi per adesso concentriamoci. Ah, vediamo adesso in curva come. Io non decelero. Ok, sono uscito più veloce. Uff. Ok, mancano solo 27 giri così. 27 minuti scusate 27 minuti e questo, con questo ritmo e la corsa si conclude abbiamo Adam quello che nel giro precedente avevamo di fronte a due secondi e mezzo siamo nettamente più veloci sicuramente lo prenderemo in, in, diciamo nel rettilineo dopo la discesa Certo, dipende da come fa la discesa. Le prime volte che ho gareggiato in questo tracciato avevo piloti che mi prendevano due giri, due secondi, solo nella discesa, cioè tra la salita e la discesa della montagna. Altro pilota stampato, come vi dicevo è, è un inferno di muri, rettilineo, settore dove questa staccata finale a 260 e orari è importante prenderla il più velocemente possibile la Shikane. Ok, Adam lo abbiamo a un secondo, se tutto va bene nel prossimo rettilineo lo, lo usciamo. è ovvio che siamo più veloci abbiamo girato il 2.9 che è un tempo normale lento normale lento per poter gareggiare con i ritmi dei primi dovremmo fare costantemente 2.6 poi ah maledetto cordolo maledetto muro Ah, un contatto spero di non aver danneggiato la macchina adam che in ogni volta che ogni volta che fa la salita si stampa in qualche muro alle due fiancate rifatte becco ancora di, di eccesso di di foga questo non è need for Speed, è racing non conta niente fare un giro o mezzo giro velocissimo se poi ti sbatti ti ritiri fuori qualunque cosa del genere racing premia la costanza e la pulizia di guida Ok, concentriamoci e cerchiamo di non strafare. Adam è sicuramente alla nostra portata. Siamo decimi. Già entrare nella top ten è qualcosa di buono. Fammi passare l'interno vediamo fuori un altro perfetto dovremmo essere ottavi eh, esatto abbiamo sempre il buon Adam davanti che considerando il suo livello di guida nella montagna probabilmente lo raggiungeremo proprio lì infatti già la 2 e 2 siamo passati a un secondo e mezzo vediamo se si ristampa in questa curva cosa che ha fatto in ogni giro invece no l'ha fatto bene questo settore due secondi e due e abbiamo jonathan di dietro a un secondo e 7 un secondo e 8 che sta perdendo Vediamo come facciamo questa discesa. Si è ristampato nel muro. Incredibile che è ancora la macchina gli cammini. Abbiamo ripreso, come vi dicevo, più di un secondo solo nella discesa. Uh, siamo dovuti attaccare i freni, se no lo tamponevamo. Ha perso un po' il controllo. È a 0-2. Ora mettiamo in E teoricamente alla fine della... del rettilino lo passiamo sempre se mi lascia passare perché il tipo non lo vedo molto, molto corretto e pulito. Uh, peccato sono andato troppo lungo. Uh, un, grande che, già è mortato, un grande che non mi ha tamponato. curva la facciamo nettamente migliore di lui. Abbiamo mezzo secondo dietro, siamo settimi, ricordo partivamo, partivo quattordicesimo. Il livello dei piloti diciamo dall'1 al 7, dall diciamo i piloti che ho davanti, hanno un rating tre volte il mio sono nettamente più bravi, Adam, quasi mi passava, mi ero completamente distratto e mi ero scordato di lui, pensavo che fosse molto più distante, comunque in questo sì è stato un grande, non mi ha tamponato, in altre serie come la Mazda Cup questo era un tamponamento certo, gli abbiamo dato 2 secondi e 4, il solo in un settore 2 secondi e 8 nettamente più rapidi probabilmente anche la macchina danneggiata ripeto già è un miracolo che ancora è schienpista ma wow, quanto è bella la discesa vi assicuro che mi sudano le mani ogni volta che la faccio Basta davvero, davvero, non nulla, sfiorare un mulo, testa coda e distruggere l'auto. Uh, John Garrett, pilota che già conosco ed è molto più bravo di me, infatti non so che fa, che fa, che, che fa lì dietro, dovrebbe stare molto più avanti, ha fatto qualche incidente probabilmente. Qualche giro, due giorni fa era a 16-17 secondi da me e adesso è a 14 e 4 14 9 secondi sta arrivando come un treno è ovviamente più rapido di me sesta posizione non è per niente male per essere partite così indietro questa è la dimostrazione di quello che vi dicevo prima in questa gara conta la... la concretezza è inutile andare velocissimi in un giro e poi stamparsi al prossimo la cosa migliore è andare ognuno col proprio passo il mio passo è già lo so infatti 2 secondi 8 è il mio tempo diciamo che faccio così a occhi chiusi non mi devo quasi impegnare per farlo diciamo che è il mio ritmo il mio tempo di ritmo è 2 secondi 8 i pro quelli che stanno diciamo, nelle prime posizioni sono almeno due secondi più lentini, più, più rapidi di me, loro faranno sicuramente due e sei al giro. Ma ripeto, ho fatto così svariate, già ho provato svariate sessioni di questa gara e tutte a 4-5 minuti dalla, dal termine della gara eh, mi sono stampato in un muro, ho fatto qualche testacosa e ho rovinato la gara. Ma per questa sono andato lungo. Garrett ragazzi 9.2. Nella discesa mi ha preso un secondo buono. Ed è uscito, uff, è uscito nettamente più veloce da, dalla discesa. 8.6 mi ha preso 4 decimi solo in questo rettilineo. 8 e 5. sta arrivando molto più rapido di me Adam è sparito probabilmente nei prossimi giorni farò un resumen un riassunto di tutte le gare che ho provato che ho cercato di portare a termine gare anche che onestamente avevo un buon ritmo Ero sempre, sono sempre stato fra i primi 5 ma vi erano più partecipanti alla gara oh, John Garrett è 8 e 3 2.8 di nuovo stabile, 2.8 e 2 a giro faccio. Devo scendere questo tempo medio perché sennò no in questa gara è quasi impossibile poterne vincere uno. Conosco già i miei polli, so la, la qualità dei piloti che mi stanno davanti e so che loro mediamente fanno 2 secondi e 6 a giro. Vediamo un po' come... Noi facciamo la discesa cercando di non strafare. Andare lunghi in una di queste curve significa andare dritti in fronte al muro. Di fronte al muro è, è ritirarsi. E onestamente mi sono ritirato fin troppe volte da questa gara. Presa decentemente neanche tanto bene la discesa e ciò cioè, nonostante Gareth mi ha preso mezzo secondo. Abbondante, solo lo abbiamo a sette e mezzo, siamo ancora, rimaniamo ancora festi, i piloti che abbiamo davanti sono nettamente più bravi e veloci di noi, e tutto sommato anche quelli che abbiamo dietro, John Garrett che sta arrivando come un treno. Oh, nella chicane precedente l'ha presa nettamente più rapida di me, mi ha preso solo un secondo in quella chicane ho ancora un molto, molto, molto margine di miglioramento in questo tracciato due secondi e otto due minuti e otto, scusate è 0.46 il tempo leggermente superiore due decimi, un decimo e mezzo migliore del passato del precedente ciò cioè, nonostante Garrett ce l'abbiamo a 6 secondi e 8 inizio a vederlo nello specchietto manca ancora un bel po di gara e con questo ritmo tra qualche giro giorno l'avremo attaccato al nostro rasero al nostro sedere Uh, questo muro quando l'ho visto vicino. Guardate come scende Garrett. Mi sta macinando decimo dopo decimo. 6 e 9 adesso, i secondi che ci separano 6 e 7. Uff. dicevo prima, ho provato a completare questa gara già varie volte, ma a pochi minuti dal, dal termine della gara ho sempre perso il controllo della macchina. Fin quanto mi è arrivata l'illuminazione, ovviamente avevano i copertoni. No, no, uff, no cazzo, e con questo Garrett ce l'abbiamo fatto. Ok, il gare è andato. Uff, non ci voleva, sono, sono entrato troppo rapido in quella curva. Già è un miracolo che non ho fatto questa cosa e non, non ho distrutto la macchina. Va bene, settima posizione. Ok, bravissimo. Mi sono deconcentrato. Mi sono concentrato e adesso ho lo stesso stop nella macchina, complimenti, ho lo stesso che mi tende sulla sinistra, ho quello che gli è capitato a Verstappen, via Verstappen a Vettel qualche gara fa nel mondiale, quando si è fatto 20 minuti di gara con lo stesso sulla sinistra, che ti può andare bene quando prendi le curve sulla destra ma sulla sinistra vi assicuro che è, che è veramente scomodo e brutto fare. Non ci voleva. La macchina già non, non la sento come prima. Cerchiamo di, di portarla almeno al traguardo. Qualunque essa sia la posizione, mi sono rotto le palle di di non completare questa gara su, abbiamo adesso Garrett 2 Antonio Saragosta lo avevamo a 20 secondi un giro fa prima nel, di stamparmi nel muro e adesso mi ha preso 2 secondi e mezzo in mezzo tracciata il giro precedente fatto anche questo a 2.8 No, quando facciamo questo 2.18 vabbè certo col testa coda col testa coda che abbiamo fatto qui un perno sarà cosa a 16 secondi 8 16 secondi e 4 uff non ci voleva 16 secondi Potrei andare leggermente più rapido, però un po' al limite. Ed è quello che ho fatto nelle altre gare, come per l'eccesso di foca, la voglia di andare al limite, a riprendere quelli che avevano davanti, che avevano davanti, eccetera. Poi alla fine questo si paga, si paga con un bel muro. Quindi onestamente sto pensando più a completare la gara che a fare... La posizione in ogni caso sono fra i primi 10 come dicevo ai racing premi i primi 10 soprattutto i primi 5 sono quelli che davvero si portano più punti 13 secondi Antonio Cosa? 12 e 9 Ok, bravissimo Ed è la terza volta che esco in questo punto Devo lavorare ancora su questa scicane perché è ovvio che la prendono i pro molto molto molto più rapido di me Ok, altro frack, complimenti, siamo a 5. 9 secondi e mezzo Antonio Saragossa, se continua così un paio di giri e avremo di dietro. il vecchio John Garrett ce n'è andato a 8 secondi da me È importante per me completare questa gara perché davvero sono prossimo, molto vicino alla promozione, alla parente C. Mi mancano 25 punti e questi 25 punti si guadagnano non eh, commettendo errori, ossia senza commettere nessun off track, senza tamponare nessuno. Quando si tampona qualcuno invece di togliersi un punto se ne toglie 4 il contatto ti toglie 4 punti, la perdita di controllo della macchina, per esempio in testa coda si tolgono 2 punti, per ogni fuoriuscita del, della macchina fuori dal tracciato è un punto. Sotto i 7-6 incidenti, diciamo che i punti che, che ti dà ai racing sono, sono considerevoli. Iniziamo ad arrivare a 15, 10 incidenti i punti non sono in positivo bensì in negativo quindi invece di aggiungere punti ti tolgono punti cosa che non deve avvenire perché se avessi completato tutte le gare precedentemente fatte in questo tracciato già sarei sicuramente con la patente C erano tutte gare che ero quarto, quinto, terzo eh, vi è stata una gara dove per un periodo sono stato primo, la qualità dei piloti era, era nettamente inferiore a quella di adesso, ma come dicevo poc'anzi, eh, tutte gare che ho buttato nel cestino per, per sciocchezze, per non sapermi accontentare, per cercare di, di fare il tempone, di strafarmi. 4 secondi e 8, Antonio Saragozza, 4 e 2, sta arrivando nettamente più rapido e io sto girando nettamente più, più, più lento, infatti se guardate l'ultimo giro ho girato a 2,9 un secondo, 2,9 e 36 un secondo e quasi e mezzo più lento rispetto ai precedenti incidenti giri, questo perché sto stando molto sulla difensiva, ho fatto la discesa questa qua con molta cautela, non sono andato per niente al limite e questo si paga con i piloti che invece eh, rischiano di più o che sono più capaci di te. Tanto è vero che vedete, Andrea Seracosta resta a due secondi e mezzo. Al termine di, di questo rettilineo lo avremo sicuramente incollato alle costole. Vediamo un po' come facciamo la chicane Quel punto dove sono uscito già tre volte in questa gara Qua <ride> Dentro la pista Non vi dico che l'ho presa bene perché no Però almeno sarà rimasto in vista Nel grigio, come dicono alcuni Ok, Antenosa Ravozza un secondo e due In questo rettilineo se non mi sorpassa è un miracolo. Certo, poi io vado largo. Vediamoci quindi il miracolo. È sicuro che da T03 l'ho lasciato passare. Ho levato l'acceleratore. Trovarcelo dietro nella salita della montagna era molto molto rischioso. Non so che tipo di pilota è, se è un pilota pulito. Se è un pilota come l'Adam che abbiamo avuto prima, rischiamo di essere tamponati e comunque non avrebbe senso, lui è indubbiamente più rapido di me, fosse stato l'ultimo giro, e fossi stato terza posizione, magari avrei cercato di lottare, però lottare per un'ottava, un una settima posizione, onestamente non, non, non mi va, preferisco terminare la gara come vi dicevo a 25 minuti la gara dura mezz'ora, a 5 minuti alla fine si nota nettamente un deterioramento delle gomme, già la discesa non, non ti permette di prenderle, come adesso le ruote già iniziano a perdere la terezza, non ti permette di prenderle così, in una maniera così netta e precisa. Alan, Alan lo abbiamo a 24 secondi 13 giro davvero, davvero improbabile che ci raggiunga addirittura, per farvi capire quanto rapido andava Antonio Saracozza Antonio Saragossa ha superato a John Garrett e gli ha dato già quasi un secondo ossia non ci ha passato un tipo scasso, era bravo davvero. Siamo a poco più di metà gara. Nella prima curva, dopo le, diciamo, il rettilineo dei box, quella, quella curva davvero ha un grosso margine di miglioramento. Anche se ho fatto giri di merda, ogni giro ho quasi sempre migliorato il mio parziale. Uh! Ecco, questo è quello che vi dicevo prima. Le gomme iniziano a deteriorarsi, l'aderenza non è più quella di prima dove prima potevo andare a fondo, adesso devo togliere l'acceleratore o parzialmente o totalmente. Improbabile che qualcuno ci tocchi questa posizione. Antonio Saragosa continua la sua corsa, non penso riesca a incidere la quinta posizione. ma va molto molto rapido gli ha dato due secondi a John Garrett in un giro questo è quello che vi dicevo Antonio Saragossa girerà su due secondi e mezzo due secondi e cinque secondi due, due minuti e, e cinque secondi scusate due secondi due minuti e quattro i pro Riescono tranquillamente a fare il 2 minuti e 3 con scioltezza. Ho visto gente che riesce a fare questo tracciato che mi 2 minuti e 1, 2 minuti e 1, sia tipo una vita meno di me. In una gara riescono a, ti riescono a doppiare, ti prendono 5 secondi a giro. ecco quello che vi dicevo Damian Damian Perez è il leader e lo iniziamo a vedere dietro è a 37 secondi da noi ha doppiato tutti quelli che ho dietro di me no vabbè raga, bandiera bianca non mi era accorto bandiera bianca ero troppo concentrato bandiera bianca vuol dire che mancano questo giro è il prossimo no scusate questo è l'ultimo giro tant'è che il primo ha già finito come vedete la pescare è dietro di noi quindi onde fare on, cioè non che sia che faccio qualche cazzata mostruosa ottava posizione e finalmente riesco a concludere la gara oddio ancora manca ma dovrei essere proprio stupida adesso sto proprio passeggiando se prima andavo lento adesso sto passeggiando ho fatto quindi 5 incidenti arrivato ottavo, teoricamente dovrei beccare un bel po' di punti, sia di high rating sia di SF, trafi di rating, no, davanti a me è un doppiato, non ce ne frega niente, come vedete sto passeggiando. Gara finita. Ok, ottava posizione. Ricordo l'ho partito per tordicesimo, ottava posizione, mi va più che bene. Beh ragazzi, la gara è finita, spero vi sia piaciuta. Ci vediamo alla prossima. Ciao!